Ciao e bentornato sul mio canale YouTube di GIZARD. Oggi vorrei parlarti delle cappe biologiche. Siamo sempre nella tematica di eh, quelli che non sono, e lo sottolineo, non sono DPC, non sono dispositivi di protezione collettiva. Di che parliamo quindi? Parliamo di semplici banchi sterili. Ecco questa è la cappa biologica, intesa in questo senso, è un banco sterile. Praticamente una cappa che non ha dei requisiti, che invece ha la cappa di sicurezza biologica, quindi la differenza grande è quella: K biologica e K di sicurezza biologica, e la cappa di sicurezza biologica ha delle, eh, dei requisiti che sono appunto, ad esempio, uno dei principali, la barriera frontale. Di qua abbiamo una cappa biologica che protegge il prodotto, di qua abbiamo una cappa di sicurezza biologica che protegge il prodotto, protegge operatore e protegge ambiente. Le cappe biologiche vengono spesso confuse con quelle che sono le cappe eh, by hazard, quindi no? di sicurezza biologica. La differenza è che mancano del... magari manca un motore all'interno, manca un altro stadio di filtrazione, appunto non c'è la barriera frontale perché non è costruita così. Io vi consiglio di guardare la manualistica della cappa, dove dice eh, parla e dice non è consigliata per l'utilizzo, manipolazione di patogeni. Ecco, questa frase vi deve aprire un mondo. Le cappe biologiche quindi, riman rimanendo un attimo nella tematica, le potete utilizzare per eh, tutte quelle che sono le lavorazioni dove necessitate solo ed esclusivamente che il prodotto sia tutelato e quindi che avete bisogno di un flusso d'aria sterile. Punto. Questa è per, per aprirvi il mondo. Quando voi avete individuato la vostra cappa che è biologica e avete necessità invece di lavorare con qualcosa di pericoloso, allora quella non è più la cappedonia.